macchine robuste e affidabili circuito efficiente che garantisce un veloce asciugamento anche per pantaloni lavati ad acqua un'ottima qualità di stiro grazie a un completo controllo del tensionamento produzione oraria elevatissima fino a 100 pezzi ora risparmio energetico del 15% Semplice da utilizzare, anche da un operatore non specializzato. Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale.